benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a affrontare la lezione numero 4 della mia dispensa slap abbiamo già visto le altre tre lezioni in questa quarta andiamo a far usare al pollice due corde diverse passare da una all'altra quindi le note sono sempre come al solito semplicissime abbiamo sol sulla corda punto di Mi, tasto 3, Si bemolle, sulla corda invece di La, tasto 1, poi il Fa di nuovo sulla corda di Mi e il Do eh, di nuovo sulla corda di La, tasto 3. Quindi qua come al solito abbiamo gli ottavi, quindi mh, figurazioni semplici perché dobbiamo tirare fuori questo suono di pollice con il rimbalzo, con lo stoppare le note quando cambiamo corda quando passiamo dalla corda di mi quindi tra il sol e il si bemolle nel sol non devo stoppare perché comunque allora quelle sotto vado un pochettino con, le mani, con la mano a a non farle risuonare quelle sopra non ne ho a meno che tu non abbia una quinta corda e quindi eh, c'è un problema minore quando fai eh, la corda di mi quando passi a si bemolle il tuo palmo almeno il mio palmo va ad appoggiarsi sulla corda di mi. Allora, una cosa che abbiamo detto è quando cambia corda non cambiare l'angolazione del pollice. Questo no quando cambia ancora perché altrimenti colpisci in una maniera diversa cioè può anche essere giusta colpire così eh, se quello è il tuo stia però quando cambi devi mantenere comunque l'angolazione eh, questo perché perché devi sempre colpire nello stesso modo eh, per meccanizzare il movimento deve essere sempre uguale dobbiamo essere alla ricerca del, del movimento perfetto come un golfista che ha lo swing e, e deve sempre colpire nello stesso modo fare le stesse cose per avere appunto quel tiro fantastico che, su cui si lavora e sul basso le analogie sono sono anche tante quindi noi facciamo il solo quindi anche qua ricordo note lunghe inizialmente per cercare appunto il suono poi in un secondo momento si possono anche stoppare mano sinistra ricordo sempre la destra colpisce sempre anche le ghost che, vede, che vengono negli altri, negli altri quattro esercizi qua sotto eh, la mano destra deve colpire come se fosse una nota reale e la sinistra che deve andarle a controllare quando inseriamo appunto quindi queste ghost prima una poi due poi tre e poi c'è la combo finale che poi vediamo allora noi andiamo a fare 2 3 stop ghost e ritorniamo, quindi passiamo sempre dalla corda, dalla corda mia, alla corda la, eh, su e giù, eh, la cosa su cui deve lavorare è questa, prova anche a registrarti dei video, guarda se eh, in effetti il pollice segue oppure se cambi la posizione e poi soprattutto ascolta gli audio se mm. hai un V sotto vuol dire che non stai stoppando bene probabilmente la corda, la corda di mi allora andiamo a vedere l'esercizio con i bassi incipit come, come negli altri lo prendo a 100 bpm ehm, partiamo il primo giro fa lui gli altri tre facciamo a noi poi si cambia e si passa al secondo poi terzo, quarto e quinto ehm, prima te lo faccio sentire parte lui siamo noi E andiamo a terminare ok chiaramente questo è solo un piccolo passetto tu devi partire da 70 andare su nelle basi senza basso puoi sentirti il basso eh, come deve suonare in un esercizio dove suona tutto oppure usare questi incipit a tre diverse velocità eh, ti ricordo se vuoi scaricarti questo metodo qua vai sul mio sito www.carlochirio.com ebook dispensa slap trovi questa pagina a fondo pagina puoi scaricare gratuitamente i pdf quindi se poi ti arrangi con le basi <coughs> puoi usare delle batterie normali o okay. che eh, puoi tranquillamente utilizzare tutto il metodo il mio consiglio però è quello di prendere le basi ho preparato più di 100 basi 400 mega di mp3 in cui proprio lezione per lezione vieni seguito e coccolato per per studiare al meglio per venire invogliato a, a esercitarti e migliorare questo suono del pollice basta eh, fare una donazione in minimo 3 euro con paypal eh, lo voglio di qua e riceverai tutto il materiale pdf più audio bene io ti ringrazio e, e ci vediamo poi al, al prossimo video grazie ancora a presto carlo ciao